L'equilibrio di bilancio è garantito, i conti sono in ordine e l'OREF già si è espresso favorevolmente per il bilancio. Finalmente, approvandolo nei termini di legge, Roma riparte.